Paccio di merda! Pazzo di merda per tre! <ride> Eccolo! Ciao E squitty. la Pantegana! La no, Pantegana! No, no. Come non c'è? Non c'è ancora. Ancora no. Ciao Squinti! Panti! Ciao squitty. Chris! Oh, Ciao. ho tornato la Panty Sì! Comunque, Ora. ufficialmente secondo me la Pantegana è più forte di te attualmente! <ride> Ma davvero mi fai questo complimento? Mi sento lusingato. Adesso perché non ci siete una settimana? E Adesso... hey, ti non c'è da eh, boh, ma... ma Pantegana quando è in astinenza dopo diventa una diventa una iena. Eh. Sì, ma non entra colpo. Comunque. A che livello sei Pantegana? 145. T Abbiamo superato sia io che Chris che quasi Davide. Ah, non rompete i coglioni, voi avete giocato tutta la settimana. Vabbè, eh, chi ti ha detto che di non giocarci? Appunto. I suoi non ho voglia. Ops, non c'eri. <ride> eh. <ride> mm. Comunque, da comunque... controller ho imparato delle tecniche che prima Gianmarco non sapeva, quindi non ci aspetterà. Ok, le sapevo fare. Allora. No, aspetta dai, torna! <ride> Grazie! Allora, se avete quelle tecniche no, non le No, su no, di me. no, no, no, no, med Dobbiamo andare a dare il benvenuto Oss a Pantegama No! Sì! Allora prendo no Ma cosa si? Sì? No! Aspetta, prendo il controller! Guarda, eh. ci sta già pensando la safe. No! Non prendere il controller! Ci sta già pensando la safe a runt! Sei già qua, stronzo! Eh oh, o si può voluto quello? Così alla cazzo di care sono aumentato di livello. Hello. Che cazzo sta succedendo? Rispondete Hello, alla mia Christian. domanda. Ah, ok. Aspetta, ci sono. Porca Puncianghe, sembra dove. No! Cazzo, ma che è io? È colpa mia? Ah! Oh, welcome. squitty squitty <ride> Sono in astinenza da Skype. Ah ti butto giù adesso, aspetta. No, tanto non lo posso fare sì. perché c'è sto gioco una merda. Vuoi sapere il mio viaggio? Quando sei partito? Eh bor. Sono partito alle 4! Pezzo di merda, lungo bastardo, figlio gli infido bastardo. No, lascerò per cogliere No, no, lo so che tu hai il muro. Dai uccidimi, farà fa finita in fretta eh. Eh no, qualcun altro, tranquilli eh. Sono partito. alle 5? Sono arrivato alle 9. Pomeriggio? Sì. Ah, se no era un po' un problema. Mi sono dovuto sorbire mio fratello che. Oh! tre suoi parole. Mi pare detto un panino, sto morendo di fame. Tiriamo fuori i biscotti e ha detto. No, non li voglio i biscotti, sono dolci. Tiro fuori il panino. E, no. e ha detto che panino. stava morendo di fame? Poi dopo un po' ha detto. Il panino te lo facciamo a casa. E lui ha detto, eh no, dopo non ho più fame. Oh, è partito non vorrei vale buttare giù ma per la redda quello vale eh, ma l'hai detto troppo tardi ah non è, non è vero ah! no no no no no no no no no no no no no no Pietà, pietà, pietà, pietà! no no no no no no brutto no brutto aia ma come cazzo fai scuregge sculegge attacco si può da solo no non è vero vai no stronza ah! non mai fermato il cosurzino non me ne frega un cazzo sei morto occhio che ho creato ricarica ricarica ricarica ricarica ricarica ricarica il le patate le patate dio dio Ti guarda, ti guarda, ti guarda. Occhio la puzza. Scuregge. Ha finito le eh, scuregge. Saltaci addosso. Saltaci addosso, saltaci addosso. Quella mitraglietta aggressivo Così, con la mitraglietta... No, col cecchino. Così. Mira, mira, mira, mira che c'è l'automira. Mira che c'è l'automira Ah! No, Pesci. non Esci! Mira che c'è l'automira, dai. Spara, spara, spara, spara che si cura, spara che si cura. Eh si, sì, spara che yeah! si cura. Spara È che mi incula! Se, se, se Salvini diventa presidente della Repubblica, eh, presidente No, vabbè, Repubblica la è una roba un lì. po' di cucci. Che cazzo me ne frega, me dobbiamo fare servizio militare. Io, tutti. Anche io. Ma col cazzo me ne scappo in Svizzera. Sì! sì. Tutti quei punti. Però la Svizzera non se la caga un cazzo di nessuno, è il paese più Oh, manco iniziato già che rompi coglioni Eh oh. Paccio DI MERDA! Pazzo DI MERDA PER TRE! <ride> Avrei avuto mezzo di vita, neanche uno Allora, subito c'avevo... Ero col controller, poi dopo che sei rimasto fuori sempre ho preso la tastiera Ah, che so perché eh. Con lei ho usato il controller che le è forse. Perché sei stronzo No, perché sei forte Forte? Sì Vaffanculo Connetti col cavolo che prendo la tastiera. Soprattutto... Allora, vediamo un po'. Schifo, schifo. Fuoco! TO! No, il piramone è tornato! Ha ah, preso per il culo. Capisco. La pistola facile Non sparatemi che devo provare a vedere una roba mm -hmm. Quindi a chi romperà le balle Boruman, ma chi lo sa? Ma io sono già qua Aspetta come sei già qua? No, le patate vado, i coglioni AH3 ah! Ah, per 3, per 4 per 5 smetti agli No io me ne vado No no No no no io adesso me ne vado io me ne vado